Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi una volta ammazzata la belva ancestrale ragazzi quello che dovete fare per ottenere il signore della frenesia per diventare proprio dio e, e finire il Ring in un altro modo ragazzi mi raccomando quando avete ammazzato questa belva ancestrale vi riporterà qui dove avete ammazzato quel pezzo di merda che veramente mi ha fatto bestemmiare il mostro, la Marega Mi raccomando non toccate la statua Quindi ragazzi Adesso che il livello un po' Vi faccio un attimo vedere che cosa dobbiamo fare Quindi una volta fatto Ritorniamo alla capitale Tuttavia, dopo che è stata distrutta Tanto ce l'avete anche voi qui alla capitale Eccoci qua ragazzi noi dobbiamo andare nelle fogne Quindi prenderò un mio vecchio video, lo metterò qui per farvi capire bene il passaggio per andare là sotto Proprio dove si ammazza il presagio Quindi ora scendiamo un attimo qua sotto Mi raccomando fate attenzione a non schiattare Mi raccomando piano piano non andate a tipo parkour Quindi fate piano piano se no Ed eccoci arrivati. Ma poi è un casino perché attraversare le fognature, un certo labirinto... Si sì, sembra un labirinto, quindi è molto difficile capire dove è la strada giusta. Ok, mi fermo qua al punto di grazia. Un momento che prendo il mio vecchio video. Eccolo qua. Allora... Adesso vi faccio capire qual è la strada, girate verso sinistra, entrate in questo buco, girate a destra, mi raccomando. Non confondetevi con la strada, guardate con attenzione il video oppure mettete la riproduzione a 0,5x per, per farlo andare lento. Questo è il passaggio, apro le porte, scendo qua sotto. Saliamo qua solo su questo tubo. Questi che fanno fatica a morire. Da questa parte. Ok, il primo buco l'ho saltato, quindi appena vedo il secondo buco devo buttarmi là dentro, eccolo qua, Mi sembra. Appena vedete quei due buchi, il secondo buco più avanti dovete buttarvi qua dentro e appena vedete questo tizio con la lametta qua che vi prende da dietro, avete preso la strada giusta. se non avete capito proprio il passaggio, ragazzi, sono riuscito a trovare solo questo, questo sono riuscito a fare tanti mesi fa come video. Ed eccoci qua, ritorniamo a noi adesso, tocchiamo il nostro punto di grazie. Lì vabbè ci sarà il presagio, il posto da uccidere, e eh, una no, volta ucciso, poi ci sarà quel, quella tomba, avvicinatevi a quella tomba. Quella tomba poi tremerà e si abbasserà automaticamente. Eccolo qua. Comunque, questo incantesimo che ho appena trovato: incantesimo dopo aver ammazzato Malitech, quello mostro, quella belva che si trova alla terra dei draghi. Questo incantesimo qua è veramente buonissimo, veramente buonissimo. Ci farò anche un tutorial su come averlo. Ok, una volta fatto, vabbè, un baule. c'è un talismano, se vi interessa, eccolo qua Avvicinatevi a questo tipo di tomba, non so cos'è sia, passatevi qua sotto Mi raccomando, fate attenzione, fate con calma, eh? che sono morto dieci volte Già, sono morto un sacco di volte Con calma Con calma mi raccomando, toglietevi i vestiti, le lame, tutto per alleggerire un po' il carico. Per fare un bel salto, eh. Guardate qua. Piano piano. E... Eh. Un altro bel salto. Ed eccoci arrivati. Buttatevi qua sotto. Mi raccomando, mi raccomando. Nudi. Dobbiamo essere nudi per aprire quella porta. Nudi. Ok, nudi. Con la mutanda. Eccola. Da Gesù diventeremo Dio. Signore della frenesia. Che nome. Ed eccoci qua. Provai a farlo al primo viaggio, ma poi ho fatto un casino perché voi potete scendere qua sotto dopo aver toccato Marica, ma poi quando avete la... la frenesia, non potete ritornare lì, entrare nel suo habitat, l'habitat di Marica, e toccare la statua, no, non ve lo permetterà. Poi avremo un bellissimo tatuaggio sulla schiena, sul torace, degli occhi rossi, e poi ritorniamo da Marica. Ok. Semplicissimo, tanto bastava solamente ammazzare sia lui che la belva, poi ci riporterà qua e poi fare tutto quel lunghissimo viaggio. Una volta fatto, tocchiamo questa statua e guardate un po' cosa fa. Si tocca la testa, sta soffrendo, non ce la fa più. Crolla a terra. E subito dopo... Si riprende urlando come un pazzo, distruggendo tutto l'albero, distruggendo tutta la città intorno all'albero. Quindi, veramente, complimenti, complimenti veramente agli sviluppatori. Complimenti alla From Software, grandissimi. Poi, questo è il mio terzo viaggio. Eh. Eeeh. non c'ha più la testa incredibile c'ha un sole al posto della testa e dite ragazzi quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale, lasciate un like attivate anche la campanellina e se volete supportare il canale fate pure quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Godetevi la scena. Ciao.